Ciao brava gente, oggi parliamo dell'affilatura dei coltelli a serramanico Qualche piccola considerazione, in particolare una cosa importante da notare sul Ranger Grip 78, 79 e affini Quindi, E poi vi dico come faccio io ad affilare sul campo Questo è un pezzo di carburundum, quello moderno per le falci Ce ne sono di più tipi e grane Allora io volevo mostrarvi l'altro, vabbè l'altro rosso L'altro rosso, l'avete visto, è una grana più grossa. Questo invece, grigio, ha una grana più sottile, che mi va benissimo per trafilare sul campo, anche perché adesso vi spiego il concetto qual è. Allora, un pennarello, che si vede. Allora, vabbè, diciamo velocemente i di vari tipi di filo. Quindi c'è quello simmetrico, in cui la lama si vede così, ed è affilato in modo simmetrico dalle due parti. Poi, a seconda di come è fatto questo fianco, può essere concavo, questo, questo è, concavo, è, è concavato, può essere convesso, che praticamente il 100% dei, dei fili fatti a mano, è convesso perché per quanto provi a tenerti piatto comunque l'imprecisione della mano dà questo tipo di, rotond di rotondità quindi diventa convesso poi c'è a scalpello ok a scalpello è questo qui per capirci il Vittorinox eh, quello che avevo fatto la sfida con questo il Soldier 08 ce l'ha a scalpello quindi affilato solo da un lato e poi vabbè il disegno deve essere tutto Fatta questa premessa sui tipi principali di filo, quando vai ad affilare con una grana un po' più grossa, quindi non stai puntando a fare il classico filo rasoio e finirlo con la coramella e finché ce n'è, cosa succede? Che la lama vista di fianco, ok, questa facciamo conto che è la lama, va bene, questa qui è la parte piatta della lama. Ok, quindi quando tu usi una grana che non è finissima si va a creare una micro seghettatura sulla punta che rappresentiamo capronamente così però non solo sulla punta anche sui fianchi restano adesso ho visto molto in grande questa roba qua in realtà si riduce nel primo millimetro più o meno comunque restano anche i fianchi striati quindi fa una specie di effetto sega nel, nel microscopico per cui non sarà un filo rasoio che tagli i peli che non è vero perché i peli li tagli lo stesso ma non con quella sensazione che hai con un rasoio però sarà molto più durevole nel tempo perché, indichiamolo per Ranger che ci voglio paccioccare perché qua anche quando tu hai spianato questa microseghettatura che si crea sulla punta comunque i fianchi sono molto abrasivi perché ce l'hanno anche loro questo, questi graffi che poi diventano ok? Bene, quindi questa era la prima considerazione del perché ho scelto una pietra banalissima con quest'altra costa poco, costerà 3 euro comprarla e ce ne fai praticamente 3 perché se la rompi apposta io adesso perché ce l'avevo per casa che girava. Considerazione importante per affilare i coltelli a sarramanico: non tutte le lame sono uguali Questa va affilata tutta adesso metto sul fondo bianco sperando che si veda perché a cominciare, a cominciare da subito praticamente C'è il filo fatto non ha, un, non ha un qualcosa per appoggiare quando è chiuso Questa lama va direttamente col, con la parte affilata nel legno Quest'altro tipo di lame invece Come potete vedere c'è la parte affilata E poi c'è questa parte più larga Che per chi non ci avesse ancora pensato a che cosa serve È lo stop di quando la chiudi perché altrimenti se vai a battere sul filo qua non è legno rovini il filo quindi quando la chiudi è lei che fa il fermo e lo fa qui e la controprova perché al Victorinox c'era semplicemente premendo la lama vedete che la lama può, può rientrare un po' può rientrare anche questa vedete questa è più evidente cosa succede? che se tu premi la lama qua adesso io la premo qua ribalto, se tu premi la lama a questa profondità qua sentirai la molla qui che è quella che ne fa fare lo scatto, che si muove, è perché tu stai facendo una leva e spingendo questa zona qui sulla sua battuta. Allora, qua viene naturale affilare solo la parte affilata e lasciare intatto questo. La considerazione importante che volevo fare sul ranger Bip 78 e Affini è che questo coltello, quando è aperto, se vai a guardare bene frega e ti sembra che puoi allungare anche un po la filatura invece no, devi farci attenzione perché è più stretta ma la zona che fa battuta c'è anche su questo coltello quindi ocio ok poi adesso vediamo un attimino questo un'altra cosa questo coltello qua è un coltello che taglia ma nella direzione sbagliata nel senso che taglia così perché cos'è successo sotto le teste è stato usato sui piatti quindi o hai un profilo seghettato e allora toccano solo le punte e nel mezzo degli archi non, non si smola praticamente mai col cibo, ma se invece hai un, un tipo di filo diritto come questo, quando vai ad usarlo per mangiare sopra dei piatti porcellana o quando devi tagliare, per esempio, che ne so, in una teglia al di là che poi righi la teglia, però eh, quando devi fare queste cose qua non è che puoi farle. Vediamo un po', facciamo finta che il piano è questo. Non è che puoi ehm, andare a tagliare così e sfregare, perché cosa succede che tu il, il piatto di porcellana, non è abrasivo, quindi non è che ti porta via il materiale Però te lo piega da una parte E te ne accorgi perché? Perché io adesso provo a tirare Vedete che scatta E vuole andare via Se io faccio la stessa cosa dall'altra parte Adesso devo cercare il punto Eccolo qua Non so se, avete, se è stato apprezzabile il fatto che prima tiro Poi arrivo ad agganciarmi sulla bavetta girata e eh, poi scatta di nuovo cosa che invece non riesco a fare da questa parte quindi con questo semplice metodo eh, riesci a capire che hai la lama girata distorta il filo in realtà non è perso allora per non sprecare la lama come si può fare si può fare che una volta individuata la direzione vedete una volta che sai la direzione cosa fai? gli dai solo nel senso ad adrezzarla, quindi su questo lato inizialmente non vai a spinta vai in modo da ritirarlo un po' in non è una cosa bellissima, il materiale comunque si incrudisce ma che te frega, se è sul, sulla punta del filo che sia un pelo più crudo, ne aumenta la durezza poi magari si sbecca lo tanto nelle varie riaffilate, cioè uno o ha la pretesa di tagliare un foglio di carta, eh, tutto bello pulito come fosse un rasone, allora a quel punto eh, non fai una filatura sul campo con un avanzo di pietra come questo, ma lì lo fai bene, vediamo, vedete che adesso non taglia il coltello, perché proviamo a dare qualche colpo a raddrizzare il filo, questo andrebbe usato in acqua tra l'altro, Ecco, poi adesso qua invece andiamo a tirare. Qua c'è ancora. Proviamo a vedere se è già servito a migliorare un pelo la situazione. Ecco, già come vedete questi pochi colpi, però ci sono ancora degli impuntamenti. Ma io non sono molto pignolo sugli impuntamenti. per Come la vedo io, una lama deve tagliare in modo mediamente tagliare un po' da tutte le parti poi però non, non mi va di fossilizzarmi su deve essere perfetta in ogni dove perché se ogni volta che tu riaffili un coltello deve essere perfetto in ogni dove eh, non ci siamo cioè la lama te la mangi in un 2x3, ancora di più su coltelli come questo che questa è una critica che vorrei fare alla Vittorino mettigli un po' di ciccia su sta lama porca miseria ok che la punta è sempre a punta però subito vicino a dove finisce il fianco del, filetto, del filo eh, cioè non c'è metallo però questa è una piccola critica comunque sia sì, facendo attenzione a non rovinare la zona d'appoggio adesso posso anche dare all'indentro perché di sicuro la lama si è girata andiamo un po' a vedere eh. ah, ecco. è perché questo qua frega perché se vai a provare a innescare lì dove c'è il piede non... È già molto migliorato purtroppo qua c'è anche un po di umidità quindi i fogli essendo un pelo umidi allora qui ancora non va qua non va vedete che vuole strappare che caso strano è dove cominciava la parte rivoltata però come dicevo io adesso ci sono ancora qualche colpettino leggero poi un altro trucco è che se tu vuoi definire un pelo meglio la parte puoi anche fare così cioè ragazzi spazio alla fantasia quando affino un coltello ci sono tutte le varie teorie tutto quello che vuoi poi però uno sceglie il suo modo e, e se lo tiene caldo quindi stando leggero quella seghezzatura di cui parlavo prima non andrà a copiare quanto è grossa la grana ma sarà leggermente ridotta perché tu non metti pressione in quello che fai oltre più che è anche utile perché visto che già non stiamo usando acqua no? quindi io per me per quello che serve a me sul campo adesso è già riaffilato e non sto molto lì a menargliela di sicuro se taglio del cibo è più che soddisfacente come, come capacità di taglio quando sono fuori non mi frega che possa riuscire ecco però vedete come è migliorata a volte basta solo qualche colpettino ecco già ci siamo sentite però quelli, quelli un po' più pratici sentiranno dal rumore che non è un taglio di un filo <coughs> di quelli di quando fai il filo bene è un taglio che raspa, perché? perché c'è questa micro seghettatura che però vi assicuro lo fa durare molto di più <coughs> mm. bene, proviamo a martogliare ancora una volta un pezzo di carta cercando di migliorare un po' ecco, io adesso faccio sento che ecco qua raspa parecchio <coughs> scusatemi eh. come c'è anche l'umidità però se vogliamo fare una qualche altra prova Vedete con quale facilità taglio. la carta purtroppo è umida. Scusatemi, probabilmente ho preso un po' di covid. <ride> Ciao ragazzi.